e nel nostro corso anche demonologia, ma in questo caso angiologia, alla storia della divina liturgia, insomma, è un punto, come una grande piazza, dove le grandi reti stradali, le grandi macrotemi, le grandi dottrine, confluiscono. Quindi è un capitolo centrale. È un capitolo centrale perché, lo vedremo, andremo piano, piano, piano, piano, piano, versetto per versetto, e Perché? perché eh, lì succedono... Delle cose, eh, rivelazioni, mh, dottrine, eh, costituzioni di, di, di fondamenti dogmatici, noi potremmo dire per la fede javista, che è la base poi di quello che sarà la cristologia primitiva e la cristologia nello sviluppo in itinere. Quindi è un punto nodale della scrittura, non che il capitolo primo e il capitolo dopo siano meno importanti, però esistono dei io le chiamo delle, delle piazze, dove ogni tanto le grandi dottrine confluiscono e poi da lì ripartono per ulteriori sviluppi. E questo è un aspetto molto importante per il nostro lavoro. E quindi richiede grande attenzione, grande umiltà, studio e approfondimento. Quindi è veramente un punto nodale non solo per la nostra ricerca, ma proprio per la nostra vita di fede. E lo vedremo parola per parola. Vajerà live il tetagramma, Hashem, dice e si fece vedere. Quindi immaginate tutta la letteratura contraria agli antropopatismi, agli antropoformismi in questo caso, come hanno cercato di depredare rendere meno potenziale depotenziare questo aspetto del fatto che il tetagramma si fece vedere a lui, ovviamente lui è Abramo è il soggetto sottinteso o alle querce del visionario perché Mamre è il luogo della visione quindi un luogo già bonificato vedete, già bonificato da, da Abramo e bonificato dal tetagramma che si fa vedere scende, e vi dico perché scende dal cielo quindi abbiamo fatto questo richiamo alla bonifica dei territori che stiamo che poi abbiamo trattato stiamo trattando anche nel corso di angelologia Veu cioè Abram, Yoshev era sedente riposante, sedente Petach eh, Auel all'apertura della tenda quando? Kham Kham Mayom. Nel caldo del giorno. Noi potremmo dire forse nella mezzagiornata. Questo è un aspetto importante per chi chiama l'aspetto liturgico, perché voi sapete che Minha è Kham Mayom. Cioè l'appuntamento di preghiera nella mezza giornata avviene appunto nella mezzagiornata, nel momento più caldo della giornata. Adesso riflettiamo sul versetto 2 perché dice. Vai a sa enai, e alzò i suoi occhi, e ne io, e ne io. Quindi è importante capire che Abram alza gli occhi, era a sedere e alza gli occhi Veinè sheloshana shim ed ecco tre uomini nizzavim alive stanti questo alive è sopra di lui la traduzione presso di lui non è corretta, il presso, alai è qualcosa di molto più forte, sopra di lui. E di nuovo lo stesso verbo di prima, 18.1.1, vaglierà e qui vagliarè e vide, era si fece vedere qui vide, e di fretta corse potremmo dire Likratam mi pettach aole Per, eh, diciamo, incontrarli Dalla, min, da, pettach Dall'entrata dell'oel lo stesso luogo in cui lui era, era a sedere. Lui era a sedere all'apertura della tenda, poi alzi gli occhi e corse a incontrare loro nell'apertura della tenda. Qualcosa succede, qualcosa succede perché eh, lui era a sedere all'apertura all eh, della Pettach AOL, e quando vide dall'alto gli Anashim, alzando gli occhi, vide sopra di lui, sopra di lui gli Hashim che arrivavano, corre presso di loro dall'apertura dell'Oel. Quindi eh, non li attende dove era seduto. Qualcosa succede dentro di lui, qualcosa di particolare succede perché sente la necessità di correre gli incontro capisce che è una visione particolare, e qui possiamo dire proprio una vera e propria apparizione, non è solo una sua visione, perché poi eh, insomma, ci saranno eh, oggettività su questo, pensate soltanto al discorso della, della, del capitolo 19 sulla mediazione, sulla distruzione di Sodoma, Gomorra, Zeboi, Marba, che occupa tutta la parte finale, no? da qui poi sale il numero del minyan, 50, 40 giusti, 30, 20, poi si ferma a 10, ecco da lì nasce il discorso del, del minyan di 10 ebrei adulti, per il discorso dell'intercessione. Comunque, non anticipiamo dei tempi. Incontrare loro presso la tenda, dall'apertura della tenda va verso di loro, quindi qualcosa di strano succede. E poi lo si capisce al verbo dopo, Ishtachavu. Cioè fa la proschinei, si direbbe in greco, l'atto di adorazione, la prostrazione, non è un giro chiace, è un, una prostrazione totale. Arzà, proprio dall'idea Arzà è molto a luogo, sarebbe come verso eh, la terra. Quindi una prostrazione proprio con lo sguardo non più ovviamente verso l'alto, sopra di lui, ma verso la terra. Il massimo dell'adorazione potremmo dire. Versetto 3. Iomar e dirà, e disse no? sempre quel vav conversivo che ha sempre questa difficoltà di traduzione comunque, e disse chi Adonai, scritto proprio Adonai qui non c'è il termine tetagramma in questa parola, c'è cioè dopo, c'era cioè prima però qui è proprio Adonai sarebbe al padrone, il signore, no? con la s minuscola in molte traduzioni della Bibbia vostra e disse Adonai cioè mio signore, mio padrone imna mazzati beh o e trovai trovai hen da qui no la parola il nome hanna cioè grazia sarebbe eh, grazia beneha be nei tuoi occhi alna ta o um, su non, non, non proseguire, ma al Avdech, sopra, da sopra, il tuo servo. Potrebbe dire anche dal tuo servo, non passare oltre dal tuo servo. Io ti sono venuto incontro. Ma c'è sempre quel Al, quella Ain e l'Amed, che indica anche una posizione proprio anche fisica della, della, della visione e dell'apparizione oggettiva dei tre Hashim, dei tre uomini, e sempre sopra di lui. Comunque lui li vede sopra, che poi che sia una visione spirituale o una visione. Eh, Reale nel senso storico, nel senso che loro sono proprio oggettivamente sopra di lui e lui, quindi, è a sedere o ancora prostrato. Certamente, e loro non è che volino, eh? attenzione: non lo dico perché non voglio, perché dopo vuol lavare i piedi, quindi toccano terra ovviamente. però indica questa riconoscenza, ecco, di Abramo che sta incontrando qualcuno di più grande. Tanto che lo chiama Adonai non lo chiama col tetagramma, lo chiama mio Adonì, mio signore nel senso proprio il mio padrone, il despota, non il Curios, no? Kyrios è il Tetagramma. Despota, c'è anche la parola despota, lui dice sempre signore, che può essere riferito a Dio, un uomo, a un capo militare, no? Il giorno passare, il suo terrore era che questa visione passasse e non si fermasse davanti a lui, che si autodefinisce Avdecha, tuo servo dove o verde c'è sempre il solito problema che non è solo il servitore che è, è, è, è aggiornato è a bottega, che è il verbo è sempre quello, ma è anche la liturgia, la Vodà, quello che noi chiamiamo il servizio, attenzione non il culto, perché gli in inglesi su questo sono molto precisi, quando si va da fronte a una chiesa si trova service, ore 9 del mattino, cosa ne non è tipo, per service, è la Vodà, è la traduzione letterale di Avodà. E poi c'è Yukachna Meatmai e quindi dunque un poco d'acqua, un poco d'acqua e lavatevi e e, i vostri piedi e riposatevi, e riposatevi sotto l'albero, questo discorso di lavarsi i piedi, di riposare sotto l'albero è importante per due motivi, il primo perché c'è qualcosa di oggettivo, perché se uno ti chiede di lavare i piedi no, non può essere un qualcosa di percepito, di evanescente o di, o di aurao, no? deve essere qualcosa di estremamente concreto, ma la cosa ancora più interessante legandosi al discorso della Vodà è il fatto che Abramo chiede ai tre di prendere possesso, parla al plurale, eh, tahat, aez, sotto, l'albero. Potrebbe essere una delle querce di Mamre, certamente è il luogo che è servito per migliaia di anni per i vaticini non gli avistici, di nuovo una presa di possesso oggettiva, quindi non più solo la richiesta, un sacrificio su un luogo che venga bonificato, ma addirittura una domanda, vieni a bonificare questo luogo presso sotto l'albero dove ci stavano gli indovini, Mamre vuol dire appunto l'indovino, il querce dell'indovino, il querce di Mamre. E la cosa strana è che i tre ci vanno. Quindi accolgono l'impetrazione, l'impetrazione abramitica. E poi dice, eh, e prenderò Patlechem, un pezzo di, di pane, e vi ristorerete il vostro cuore. Dopo, dice, passerete chi eh, al ken perché per questo motivo avartem al avdechem. La frase è, è, è un po' strana perché dice dopo, dopo potete passare perché siete venuti per passare, quindi non per stanziarvi qui da me, presso il vostro servo. Quindi riposatevi qui un attimo. Abramo ha eh, il desiderio di conoscere e di avere quindi un, un contatto reale con questi eh, tre misteriosi uomini, che uno di questi lui chiama ovviamente mio Signore, però la cosa strana è che poi comincia a parlare al plurale e dice vi ristorerete, passerete, perché passerete presso presso il vostro servo quindi non è più soltanto un rivolgersi a uno dei tre, perché poi sarà così e ve lo anticipo alla fine tra il capitolo 18 e il capitolo 19 lui stete davanti ad Hashem e gli altri due verranno chiamati malachim, cioè eh, angeli io adesso non voglio entrare in discorsi lo capite, no? Eh, trinitari, non voglio fare io mi limito al discorso yavista perché questo è un, un testo che è stato ripreso dalla tradizione javista, e qua ci fermiamo eh, per fondare lo javismo, quello che poi esploderà in maniera eclatante con Eliana V, quando Eliana c'era il problema del sincretismo con i Balim, no? questo signore chiamato Signore Padrone Marito che stava a livello almeno nominale scalzando il telegramma. E Nieshem e Nobbio sono il telegramma e nessun altro, è il punto centrale che poi passerà direttamente nella Cristologia. Quindi, io non. So che i padri hanno parlato, ovviamente, ma lo sapete anche voi, della Trinità, c'è la famosa icona dell'Itinità di Rublev, no? E non sto a entrare in questo corso, in questo argomento, perché non, non abbiamo sul testo alcunché di, di strano di, di, di, di poter fare questo tipo di discorso. Poi dall'aligorico si può dire quello che si vuole, e se è stato detto tutto, e, mh, me interessa soltanto far capire che Abramo ebbe una visione reale e concreta, chiede una bonifica, eh, qualcosa di reale perché vuole lavare i piedi gli vuol dare quello che vedremo anche dopo da mangiare eccetera e da bere quindi vuole parlare con loro ha paura che passino eh, senza dire niente perché dice: però voi siete venuti per questo e quindi io sono il vostro servo non più parlando con uno ma al plurale ecco quindi questo aspetto anche eh, celebrativo perché c'è una presa di possesso una bonifica di un, di un, di un luogo e poi c'è un dialogo che noi potremmo definire anche preghiera, preghiera, una vera e propria preghiera con l'uomo di Dio, col servo di Dio. E... Finiamo il versetto, e dissero, va in brù, Ken tasse, kasher di varta, così farai come parlasti. E quindi ottiene, diciamo, un placet da parte di questi tre misteriosi visitatori. La prossima volta... Andremo avanti dal versetto 6 e cercheremo di arricchire con alcuni elementi celebrativi di angelologia cristologici, cristologici e non trinitari, eh, cristologici, più precisi e più puntuali, perché è un capitolo, come vedrete, denso di ricchezze, ricchezze incredibili, dalle quali poi da questa piazza dobbiamo ripartire per le grandi autostrade, le piste della dottrina cristologica, liturgica e noi potremmo dire anche di vita, di, vita, di vita morale. Vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre alla prossima, se vi è piaciuto il video fatelo circolare, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella, quella grigia, che dà l'idea di della vibrazione, per essere aggiornati. So che molti di voi sono interessati solo ad alcune playlist e ad altre, però eh, stiamo cercando di arricchire il nostro cammino sempre con eh, proposte nuove.